Ciao, buon anno! Ciao Guido! Ciao Matteo, buon anno anche a te! <ride> Iniziamo con Ale che ci dice <ride> che dobbiamo recuperarlo, che la foto, di, la foto di Matteo recentissima, quella di Guido risale alla sua carissima. <ride> Oh, non è vero comunque, cioè, eh, non so che... adesso fa farò un'istanza garante per la rettificazione del, del dato, non è vero, la foto della cresima, è la foto della presentazione di un libro di 6-7 mesi fa, significa che ho avuto 6-7 mesi da garante orribili che mi hanno reso <ride> Ciao, ben trovato e buon anno, buon anno anche a tutti, è la prima live, sono due anni che diciamo che dobbiamo fare le live, dopo esatto. due anni siamo lenti ma ci arriviamo, c'è cioè da dire quello. Quindi, saluti un po' a tutti, Ale, Random, uh, ah, ce ne sono un sacco, Tommaso, Ivan, Ruggero, cioè, se siete un centinaio già connessi. Guido, è, è un po' tradizione, mettiamola così, che inizio anno ci sia il, il messaggio a reti unificate del quarto di Garante, cioè che cosa succede quest'anno. Devo dire la verità che fine anno ci ha lasciato un po' di... fine inizio anno ci ha lasciato un paio di... di di, di botte aperte mica da ridere da eh, privacy shield new privacy shield eh, o meno passando per adesso non tanto la sanzione verso meta facebook eh, instagram e forse anche eh, whatsapp non tanto la sanzione in sé ma ancora una volta il, eh, il tema del consenso e di come viene prestato consenso che anche lì eh, avete pseudo litigato o meglio avete tirato le orecchie a TikTok qua in Italia ancora una volta perché il consenso uno era affogato all'interno del legittimo interesse l'altro era affogato all'interno dell'esecuzione del contratto però vabbè in ambedue le cose e in più rimane ancora questa, questo grande interrogativo del si possono usare o meno i dati personali come fonte di pagamento. Quindi finiamo... Tanto nel dubbio, devo dirti la verità, un sacco delle persone che hanno scritto eh, anticipandoci tutta una, serie, eh, tutta una serie di domande, mi hanno scritto dicendo è un periodo di grossa incertezza, peraltro è la stessa incertezza che diceva nel comunicato stampa Meta eh, a, a seguito del... Posso dirti che tra tutte le cose credo che sia reale, cioè nel senso l'incertezza è Probabilmente il sentimento di chi lavora nel settore più, eh, più, più forte, lo dico anche da, da persona che lavora nel settore. Fatta questa lunga lunga premessa e riconfermando gli auguri, tanto noi ci siamo sentiti al telefono per organizzare questa, questa live, <ride> ti lascio parola, dimmi tu un po' come la vedi, dai. Ma ah no, eh, incertezza credo che sia un tag, eh, come dire, distintivo più che delle cose del digitale o della privacy, distintivo di questo, eh, di questo momento lungo della, della vita della, della, del mondo, quindi diciamo eh, sì troppo facile dire che c'è incertezza, d'altra parte eh, se, se uno pensa che qualche anno fa Rari in Omo Deus eh, scriveva non si muore più di pandemia, non si muore più di guerra ma, ma si muore più, eh, più, più di frequente perché, per, perché si mangia perché si mangia troppo perché, o perché c'è troppo e abbiamo attraversato due anni di pandemia e purtroppo non riusciamo a uscire eh, da, da una guerra alle porte di casa insomma ecco l'incertezza c'è per certo è una cifra distintiva di questo, di questo periodo ci mancherebbe che non eh, accompagni eh, forse in maniera persino più eh, significativa in maniera amplificata le cose del digitale che sono oh, liquide e fluide eh, per, eh, per definizione quindi devo dire l'incertezza ce n'è e l'incertezza è come dire una opportunità è una, una, è una sfida insomma si tratta di vedere come si riesce a governarla eh, l'incertezza difficilissimo in tempo di incertezza naturalmente pensare di eh, orientare di, di, di, di identificare le, le, le prime sfide con le quali ci eh, confronteremo nel 2023 con le cose della privacy indubbiamente eh, il testimone che il 2022 passa al 2023 è un testimone già pesante eh, che dice per certo che c'è una questione attesa da tempo che va, eh, che, va sicuramente, eh, che va sicuramente risolta ed è evidentemente la questione del trasferimento dei dati tra Europa e Stati Uniti. Siamo andati avanti per oltre eh, due anni. Siamo, cadrà, questo credo che possiamo dirlo con eh, serenità senza avere nessuna eh, ambizione di fare il chiromante di tutto cadrà nel 2023 la soluzione quale che essa sia eh, di, quel, eh, di quel problema la, la, la soluzione come dire più eh, naturale da un certo punto di vista considerati eh, considerate le, le, le premesse del 2022 e che la eh, decisione eh, della commissione approfitura di eh, adeguatezza della Commissione Europea, il nuovo semaforo verde la nuova luce verde della Commissione Europea al trasferimento dei dati eh, dall'Europa agli Stati Uniti che è stata presentata alla, eh, a, al pubblico ehm, eh, qualche eh, settimana fa giusto a ridosso eh, della a fine del eh, 2022 possa ricevere la eh, benedizione delle eh, autorità di eh, protezione dei dati, eh, dei, dati, eh, dei dati dei dati personali quindi questo sicuramente come dire, è un tema che sta eh, è un tema che sta sul è un tema che sta sul tavolo che possiamo eh, immaginare eh, di eh, dover eh, affrontare probabilmente risolvere eh, nel 2023 come lo risolveremo ma eh, sta in buona parte proprio alle autorità di protezione dei dati personali eh, europee eh, a questo punto eh, entrare in, in quella a proposta di decisione della commissione eh, europea nei documenti che l'accompagnano e chiederci eh, eh, se eh, eh, quanto gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo vale effettivamente o meno a, a cambiare, eh, a cambiare le, eh, a cambiare le cose, a far, eh, a garantire che i dati, eh, dei cittadini europei quando arrivano dall'altra parte dell'oceano siano trattati in una maniera, eh, quantomeno, eh, compatibile, conforme, adeguata, eh, a, a come vengono trattati o dovrebbero essere, eh, trattati qui, eh, in, eh, in, in, in Europa ho detto tante volte quindi non ci soffermiamo oggi eh, su, eh, su, su, su questo in questo esercizio di previsione che in quello che abbiamo visto sin qui c'è tanto di buono e ci sono alcune riserve c'è tanto di buono perché indubbiamente eh, dei passi significativi in avanti in direzione dell'Europa eh, gli Stati Uniti eh, li hanno fatti e hanno annunciato di volerli eh, rendere più eh, concreti nei mesi eh, nei mesi a venire e eh, c'è tanto di eh, meno buono con i quali con, con cui dovremmo fare i conti perché in ogni caso il L'ordine presidenziale, l'executive order, che rappresenta la novità più significativa, tra virgolette, nell'ordinamento eh, americano, nel percorso di avvicinamento eh, a, quello, a quello europeo, abbiamo già detto tante volte, non è provvedimento che interviene eh, sulle norme di eh, legge dell'ordinamento americano che eh, sono state un po la pietra dello scandalo che hanno indotto eh, la corte di giustizia dell'unione europea ormai oltre due anni fa a dire gli stati uniti non sono più quella prodo sicuro eh, che eh, la eh, commissione eh, europea aveva identificato non lo sono mai stato ehm, e, e quindi non si possono più trasferire i dati verso eh, verso di sì. ecco lì diciamo stiamo a vedere a questo punto ci saranno sicuramente un paio di mesi di, di, di, di intenso confronto a livello eh, europeo e forse non solo europeo su questi su questi temi poi secondo me eh, diciamo quando saremo a primavera conosceremo eh, in eh, maniera binaria l'epilogo di questa partita e cioè eh, d'accordo okay, e eh, ehm, vi la decisione di adeguatezza della commissione europea si riprende anche se nella realtà eh, non, non, non si è mai sospeso per eh, davvero in maniera eh, diffusa il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti o viceversa certo che se le autorità europee dovessero dire no così non va insomma a questo punto eh, bisognerà trarre le conclusioni eh, le conclusioni del eh, le conclusioni del caso quindi questo sicuramente è una eh, questa è sicuramente una delle grandi questioni del, del 2023 almeno dei primi mesi del 2023 insomma del ecco, primo quadrimestre del 2023 per dirla eh, con quelli eh, con quelli bravi e provare anche a eh, prendersi delle responsabilità in termini diciamo di, di, di, di giudizio eh, se ci prendiamo stiamo dicendo che entro eh, abbiamo eh, qualche eh, novità rilevante su questo fronte se sbagliamo ci direte che abbiamo dato una previsione del piffero eh, che è assolutamente come dire possibile credo che rivedendo le registrazioni eh, degli anni precedenti ce ne siano statisticamente un tot che si sono rivelate eh, del piffero l'altra grande questione la anticipali oh, hai... fermo un secondo prima parte... di passare all'altra cosa una domanda ma nel frattempo esporto frattempo... o non esporto <ride> perché io, è la domanda che fanno tutti e, e io continuo a rispondere allo stesso modo e cioè che eh, da autorità di eh, protezione eh, dei dati eh, personali da un quarto di quella di quell'autorità, eh, quella eh, naturalmente non posso e non potrò mai invitare eh, nessuno a ignorare la circostanza che il trasferimento dei dati personali eh, dall'Europa agli Stati Uniti salvo Uh, il ricorrere di ipotesi che oggettivamente è al netto di una buona dose di ipocrisia uh, istituzionale sono molto molto uh, limitate cioè i dati valgono talmente tanto poco uh, che dall'altra parte non fanno gola uh, a nessuno e quindi uh, trasferiscili pure con delle misure di sicurezza uh, con delle misure di, di sicurezza uh, di sicurezza modeste oppure per il tipo di uh, servizio uh, che um, sottende il trasferimento dei dati, puoi portarli dall'altra parte, eh, puoi crittografarli, puoi tenerti da questa parte la eh, chiave eh, crittografica sufficientemente robusta e quindi nella sostanza, diciamo, non c'è un rischio effettivo eh, che dall'altra parte chi ha la disponibilità, diciamo, pure materiale del dato possa metterci eh, possa metterci le mani e eh, le mani sopra, ecco, al netto di questo io purtroppo non posso dire eh, continuate a trasferirli, eh, però certo è, e questo credo che sia un fatto che sta eh, in qualche modo nelle eh, valutazioni eh, che eh, chi fa un lavoro diverso dal mio eh, deve fare, deve suggerire di fare, la situazione che c'è oggi è una situazione che c'è da oltre due anni e oggi a differenza di quello che era quattro mesi fa, cinque mesi fa o sei mesi fa abbiamo un orizzonte temporale tendenzialmente vicino nel quale il nodo si scioglie in un senso piuttosto che in un altro. Io credo che questa sia una cosa che chi di lavoro fa l'imprenditore ma anche chi gestisce i dati per conto della pubblica amministrazione deve in qualche modo valorizzare. Certo non venite a chiedere al garante di dire che si può continuare a violare le regole eh, del gioco perché questo eh, non, non, posso, eh, non, non posso evidentemente, evidentemente farlo, quindi eh, questo credo che sia il massimo che si può eh, che io posso dire, non il massimo che si può dire tu puoi dire cose diverse naturalmente eh, ma io eh, di, di più sicuramente non, eh, non posso dire o di diverso non, eh, non, non posso dire non credo nemmeno che sia, eh, che sia giusto che dica. Eh, per quanto eh, riguarda viceversa altra sfida eh, All'orizzonte, beh, anche questa diciamo, non richiede particolari capacità da eh, lettura eh, de, de, de, delle mani o del, o del futuro della sfera di cristallo perché l'anno si è chiuso con una eh, decisione, in realtà si è chiuso ma per il pubblico si è aperto perché la decisione del garante irlandese sulla vicenda eh, Meta, sulla vicenda Whatsapp sulla vicenda Instagram è arrivata il 31 dicembre, il comunicato stampa però è del 4 gennaio quindi esattamente lì eh, a metà eh, strada tra la fine del 2022 e l'inizio del eh, 2020 23 è arrivata un'autentica come dire meteora sicuramente eh, eh, attesa da chi eh, si occupa eh, di questi eh, temi eh, da eh, un po' di tempo e cioè il garante irlandese su input diciamo così eh, del eh, comitato dei garanti eh, europei qualcosa di più diciamo del de, dell'input nel senso che il garante irlandese nel suo provvedimento e quindi eh, è, è, è storia mette nero su bianco io la pensavo diversamente ma eh, devo adeguarmi alla decisione dei più, la decisione dei più è quella di contestare a Facebook, a monte a meta, a monte del eh, famoso provvedimento eh, ormai noto da 320 milioni di, eh, di, eh, di, eh, di, di di euro eh, di contestare a meta di non poter ehm, trattare eh, i dati personali degli utenti per finalità di profilazione commerciale, quindi per fare pubblicità eh, concettizzata sulla base del cioè l'opinione eh, eh, diffusa all'interno del Comitato dei Garanti eh, Europei è che eh, mh, eh, Meta non possa dire che l'utente le richiede tra l'altro oh, di eh, ehm, eh, fornirle della pubblicità profilata e che per soddisfare questa richiesta dell'utente eh, Può e anzi deve eh, trattare i dati personali eh, degli eh, utenti medesimi a fine di, eh, a fine di, eh, di, di, di profilazione. Eh, il garante irlandese dice: Io non la vedevo così. Per me, eh, nel caso specifico, eh, l'utente si aspetta eh, questo, questo scenario. Ed è quindi eh, legittimo eh, che eh, Meta dicesse: eh, Dica ancora oggi per la verità, eh, di porre in essere questo trattamento sulla base del contratto. Eh, la più parte dei Garanti europei, incluso il eh, garante eh, italiano, dice al garante irlandese: legittimo il tuo pensiero, il nostro è diverso, e quindi da qui poi il provvedimento eh, ormai, ormai no. Ecco qui io eh, come dire sono assolutamente trasparente, sono assolutamente franco, eh, lo sono già stato, tornerò ad esserlo. Io ho la sensazione. Ehm, che eh, per affrontare in maniera eh, seria, in maniera costruttiva questa, eh, questa, questa questione sia eh, necessario come dire, uno sforzo eh, di trasparenza da tutte quante le, eh, le parti. Lo sforzo di trasparenza significa questo. Io Personalmente non credo eh, che si possa eh, sostenere che c'è un utente in giro per il mondo o perlomeno che ci siano 5 miliardi e mezzo di utenti, ma noi guardiamo ai eh, boh, 400 milioni o quelli eh, che, che sono eh, di, di utenti europei di una piattaforma come, come Facebook per parlare di una delle vicende eh, che eh, lì dentro, che effettivamente in maniera consapevole hanno contrattualmente richiesto, contrattualmente richiedono a facebook di eh, portare sui loro schermi della pubblicità eh, profilata eh, magari richiedono di portare sui loro schermi dei contenuti non pubblicitari eh, di loro eh, interesse, in questo senso eh, profilati, perché questo è parte integrante di un servizio di social network, cioè ritrovarsi con altre persone attorno ad argomenti eh, per i quali si condivide un interesse, però faccio un po' fatica eh, da eh, giurista e, e da osservatore eh, delle eh, cose del mercato a dire che qualcuno richiedere in generale della pubblicità la pubblicità è sicuramente non da oggi eh, uno strumento eh, eh, nelle mani eh, degli imprenditori e, e come dire in qualche modo subito non necessariamente in un'accezione negativa ma piuttosto per indicare il ruolo passivo dell'utente del consumatore. Allora, io ho questa prospettazione che è stata la prospettazione di Meta nell'ambito di quel procedimento, cioè eh, usiamo il contratto come base giuridica perché gli utenti da noi si aspettano pubblicità, anche pubblicità targetizzata, onestamente non credo e eh, non credendo eh, credo che ehm, eh, sia condivisibile la eh, decisione del garante eh, del garante irlandese, cioè la decisione che dice quella non è una base è giuridica valida perché non è vero che per dare esecuzione ad un contratto con un utente che ti ha chiesto di fruire di un servizio di social network tu hai bisogno di trattare i suoi dati per servirgli della pubblicità eh, targetizzata, Credo però viceversa, ed è per questo che ehm, eh, evocavo l'esigenza di più eh, trasparenza, che sia al, almeno nella dimensione logica sostenibile, che Meta ha bisogno, e naturalmente parliamo di Meta perché il procedimento e il provvedimento riguardano Meta ma stiamo sostanzialmente discutendo delle cose di internet, che i fornitori di quei servizi che non richiedono un prezzo in eh, denaro hanno bisogno di fare pubblicità eh, profilata per eh, sostenere eh, nella dimensione eh, economica l'offerta eh, di quel servizio che altrimenti risulterebbe gratis o poco più di gratis eh, se dovessero far ricorso solo ed esclusivamente a pubblicità eh, diciamo generalista. Eh, naturalmente... Ricordiamo che Apple ha avuto il problema nell'ultimo anno eh, che Meta ha avuto il problema nell'ultimo anno che il blocco di Apple dei contenuti traccianti che mutatis mutandis è esattamente la stessa cosa solo per gli utenti è costato a livello worldwide 10 miliardi. Non 10 miliardi di pubblicità che non possono fare, ma 10 miliardi sono il delta di valore della pubblicità tra quella profilata o generica scusa, era solo per no, buttarla no, no, no. lì Se, secondo me è utilissima la, eh, la precisazione perché come dire abbiamo già nella storia recente la prova provata della circostanza che certi business stanno oggi in piedi con la pubblicità profilata e starebbero in piedi, eh, diversamente o non starebbero niente affatto in piedi eh, se eh, si eh, eh, togliesse la pubblicità profilata. D'altra parte, senza andare eh, tanto lontano, e sarà un'altra delle questioni che comunque avranno un qualche epilogo nel corso del 2023, abbiamo visto accadere qualcosa di molto simile eh, eh, anche nel nostro paese quando ed era di nuovo la fine del eh, 2022 i grandi editori di giornali hanno a un certo punto detto in modo in questo caso abbastanza trasparente al loro pubblico di lettori insomma qui eh, scrivere un giornale, fare un giornale eh, costa, ci sono due alternative eh, vi lasciate profilare attraverso i cookie, prestate il consenso a lasciarvi profilare attraverso i cookie ci fate guadagnare così Ho pagato il prezzo eh, di un abbonamento ma l'informazione non si regala più. Ecco, non è che siamo andati tanto lontano, il contesto resta fondamentalmente eh, fondamentalmente eh, lo stesso, il business model di gran parte eh, dell'ecosistema digitale che conosciamo è questo, lo scambio dei dati contro servizi, ma dove i dati sono eh, il corrispettivo che l'utente paga eh, per eh, fruire del servizio. Quindi qui eh, io, io vedo un, uno spazio, vedo una questione da affrontare a margine di quella, eh, di quella vicenda. E cioè una questione nella quale Meta, anziché dire, ma ripeto, parlo di Meta perché il provvedimento è di Meta, ma insomma, quell'universo lì delle b anziché dire ho bisogno di trattare i dati personali degli utenti eh, ai fini di profilarli perché loro mi richiedono. Eh, pubblicità eh, profilata forse potrebbero provare a dire ho bisogno di trattare i dati personali degli utenti e ho bisogno che loro acconsentano negozialmente al trattamento di quei dati eh, di quei dati personali perché questo è il mio corrispettivo a fronte del servizio che metto a disposizione. Questa prospettazione è diversa dalla prospettazione della quale si è discusso in quella vicenda e comunque sarebbe comunque una prospettazione nella quale i dati personali eh, eh, sono, eh, sarebbero, oh, oh, il trattamento dei dati personali sarebbe basato eh, sul contratto, ma sul contratto appunto non in quanto prestazione che il fornitore del servizio deve all'utente, ma in quanto prestazione che l'utente deve al fornitore del servizio per fruire del eh, dettaglio. Qui cambierebbe molto. Nel senso che eh, la risposta delle autorità di protezione eh, dei dati, naturalmente io non so quale sarebbe, ma il problema diventerebbe un altro, cioè il problema diventerebbe eh, quello che comunque abbiamo già iniziato ad affrontare nel 2022 e continueremo a affrontare nel 2023, e cioè i dati personali, il trattamento dei dati personali può essere il corrispettivo di un prodotto o di un servizio o qualora lo diventasse eh, saremmo sostanzialmente svendendo un eh, diritto fondamentale, immolando un diritto fondamentale come la protezione dei dati eh, alla, uh, logica del, eh, alla logica del mercato. Questione enorme che naturalmente trascende il procedimento tra, eh, tra, tra Meta e l'autorità dell'autorità irlandese su, su, su, su, eh, su Meta, quello del quale, eh, del quale stiamo discutendo, ma questione che secondo me non è più eludibile. Eh, cioè, dobbiamo prendere atto in modo... Spente, devono farlo i fornitori di servizi io ho ricordato anche di recente che in realtà proprio la posizione di meta in una vicenda tutta italiana e cioè nella vicenda iniziata eh, davanti all'autorità garante per la concorrenza del mercato che le diceva non puoi dire che Facebook è gratis perché gli utenti ti pagano eh, ti pagano in dato in, dati in quella vicenda i legali di Facebook eh, con eh, parole eh, straordinarie per gli amanti eh, dei diritti hanno detto questo non è vero Meta eh, non si fa pagare in dati né potrebbe perché la privacy eh, non può diventare eh, un oggetto di scambio eh, sui mercati, essendo un diritto fondamentale. Ecco, ora questa ambiguità va ancora, sciolta. Ancora, esatto. Adesso vedremo perché adesso siamo veramente. cioè eh, a, a Bruxelles e soprattutto a Dublino eh, è stato sostenuto eh, che i dati andavano trattati per contratto a Roma è stato sostenuto che i dati non andavano trattati per contratto o almeno non come corrispettivo del servizio Da sciogliere questa ambiguità secondo me se ci diciamo le cose eh, in maniera molto molto trasparente è più facile trovare una posizione, eh, posizione di incontro non è facilissimo trovarla eh, perché insomma, comunque eh, coniugare le esigenze eh, di tutela, di un diritto fondamentale con le esigenze del mercato dire che un pezzettino del mio diritto alla privacy eh, vale 10 dollari al mese o, o quel che fosse il eh, corrispettivo del riferimento, insomma, è, è una cosa complicata un po' per tutti, però semplificherebbe moltissimo eh, la strada se questo non accade, che succede? Beh, se questo non accade, succede che comunque il modello di business eh, di eh, internet deve cambiare, nel senso che eh, quella strada lì è una strada a questo punto chiusa, Meta dice io impugno, impugnerò eh, le. Eh, decisioni del garante irlandese staremo naturalmente a vedere qual è l'epilogo insomma per le autorità di protezione quella è una strada chiusa restano le altre basi giuridiche io qua eh, sono molto molto trasparente naturalmente quando si dice no al contratto il pensiero di tutti corre al consenso eh, il consenso è indubbiamente la base giuridica per così dire dire eh, nominalmente formalmente più eh, libertà più eh, più diritto di auto eh, di autodeterminazione ma eh, eh, ho già detto decine e decine di volte che secondo me il consenso è sopravvalutato nella dimensione eh, digitale perché il consenso non è purtroppo eh, quello strumento di garanzia per l'utente che noi si pensi che sia e non lo è perché l'utente arriva a prestare il consenso in condizioni di non adeguata eh, consapevolezza e attraverso interfacce che sono Scientificamente progettate eh, perché eh, l'utente più frequentemente lo presti e meno, infrequentemente, e meno, frequentemente, e meno frequentemente lo neghi. Per cui diciamo io eh, tutto sono purché un eh, cultore eh, integralista del no al contratto sia il consenso, talvolta un tratto eh, può persino presentare qualche garanzia in più eh, per, eh, per l'utente, però certo è che il consenso nominalmente resta eh, una strada da percorrere, una strada nella quale onestamente se facessi l'imprenditore sulla quale se facessi l'imprenditore non scommetterei perché il consenso deve essere lì, il consenso, eh, deve essere revocabile. Quindi io non mi impegno a fornire a qualcuno un servizio eh, perché e ieri mi ha prestato il consenso sapendo che domani potrà eh, eh, revocarmelo. L'altra strada è quella del legittimo interesse, ma qui onestamente diciamo io non vedo grandissimo spazio. Io non credo che eh, le autorità di eh, protezione eh, dei dati in giro per l'Europa un giorno possano arrivare a dire che è legittimo interesse eh, di una impresa, soprattutto con eh, certe caratteristiche, con certe dimensioni. Con con una certa rilevanza eh, sul mercato profilare più o meno senza limiti eh, i, propri, eh, i, i propri utenti eh, sulla base del suo legittimo interesse a trarne profitto eh, e a far business. E in ogni caso dico anche non credo che questa sarebbe la soluzione al problema che stiamo affrontando perché il legittimo interesse ha come eh, controbilanciamento quello del diritto di opposizione del singolo interessato e quindi anche qui rischia di determinarsi lo stesso scelto che si determinerebbe con il consenso. Tu mi dici che tratti dei dati eh, per proporni pubblicità profilata sulla base del legittimo interesse e io ti dico comincia pure, ma il giorno dopo eh, da utente o da gruppo di utenti eh, facciamo opposizione e ti eh, eh, dietiamo di eh, proseguire eh, sulla base del legittimo interesse, a quel punto che ne è del modello di, eh, del modello di business, quindi insomma diciamo, questa secondo me è la questione delle questioni, che si porta dietro naturalmente se affrontata correttamente la questione della cosiddetta monetizzabilità eh, dei dati e che per quanto mi sta più a cuore perché poi insomma all'inizio dell'anno è anche il momento in cui eh, sogni so, di più si porta anche dietro la questione dei bambini nel senso che in ogni caso e qualsiasi cosa noi stessimo dicendo eh, in, questa, in questa dimensione se c'è qualcuno che non potrà mai pagare un servizio eh, in, eh, in, dati, eh, in dati personali al quale non si potrà mai raccontare che è un trattamento di dati personali è figlio del legittimo interesse è figlio di un di un, di un contratto sono naturalmente minori. i minori incapaci direi per definizione giuridica e non solo giuridica di perfezionare in maniera consapevole quel fatto rappresentano però un utente su tre eh, nella, eh, dimensione, nella dimensione digitale e questi business sarebbero in piedi, starebbero in piedi eh, senza eh, la quantità industriale di dati che arriva da un utente su tre, ecco insomma direi che questa è un'altra delle grandi eh, questioni eh, che ci attendono nel, eh, nel, 2000, eh, nel, nel 2023. Poi eh, naturalmente si, si, si può andare a lungo, ma tu ti eh, sei palesato eh, in questa finestra certamente per dire qualcosa. Allora tu sì, in realtà, in realtà eh, la mancanza della possibilità vera e propria di ottenere un commercio di dati personali con un controvalore monetario preclude tutta una serie di cose che potrebbero in qualche modo aiutare. Il, eh, il futuro della rete, cioè sto pensando, adesso voglio stare un po' generico perché sono, forse tra l'altro anche lo sai, sono, eh, eh, sono consulente di un paio di realtà che fanno questo, quindi lascia, lasciate perdere, calcolate che sono un'interested party, però l'idea stessa, tra l'altro ci sono 110 persone connesse in questo momento più quelle da LinkedIn che non vediamo quante sono, quindi ciao a tutti. Eh, in realtà lascerebbe la possibilità per la prima volta all'interno della rete di creare dei circoli virtuosi addirittura di compenso, cioè l'utente potrebbe essere parte virtuosa della catena di valore e essere pagato tra piccini per fornire questi dati e poter rimuovere il consenso. Certo, ovviamente questa cosa dovrebbe probabilmente andare da trusted third parties, cioè una terza parte che si impegna a fare da banca dati, inteso proprio come banca dei dati, però sì, in questo momento tutte queste cose non sono possibili perché tecnicamente parlando, eh, stante le cose come stanno, non è possibile ancora, o almeno non si capisce se sia possibile o meno, un controvalore monetario rispetto ai eh, propri dati personali. Se sempre fermo restando, ovviamente, che sappiamo non essere possibile nel caso, come dicevi tu, dei, mi dei minori perché non sono in grado di perfezionare un contratto, bla bla bla, cioè, fisicamente. Però sì, questa cosa diventa una grande... forse l'alternativa più grande... della Non voglio dire Web3 perché Web3 è tutto e niente, roba varia, però la compartecipazione eh, al valore monetario credo che sia la grande differenza perché? perché comunque arriviamo da un internet in cui gli utenti sono bestie sono Beh, kettle. secondo me è una questione da affrontare in maniera molto molto laica nella dimensione eh, giuridica mettendo da parte tutti lo dico naturalmente eh, innanzitutto proprio a chi fa eh, il lavoro che in questo momento eh, faccio io ogni posizione preconcetta o integralista certo è che anche superato lo scoglio eh, della Ehm, confluenza ehm, di un eh, diritto fondamentale nelle vicende del eh, mercato e quindi anche aderendo diciamo, ad una possibile idea di monetizzazione, di mercificazione eh, dei dati personali che non necessariamente significa del diritto alla privacy perché anche qui secondo me c'è spazio per, eh, per, per, per, per lavorarci cedere dei dati eh, dietro corrispettivo non deve voler dire necessariamente cedere eh, eh, un diritto o una, di, eh, o una porzione di diritto però certo è che oggi anche se io mi dimenticassi completamente di questo genere di problemi avrei un istante dopo eh, il eh, problema di dover eh, in qualche modo riconoscere eh, che eh, eh, quello scambio non sarebbe eh, domani mattina uno scambio alla pari nel senso che se lascio il singolo utente a negoziare, ovvero a non negoziare eh, con i giganti del web il prezzo per l'utilizzazione dei loro dati, eh, naturalmente lo sto lasciando eh, in un mercato di, di, di squali, ma insomma semplicemente in un mercato in cui eh, le forze in gioco nella dimensione eh, appunto del mercato sono assolutamente eh, squilibrate e qui bisognerebbe probabilmente pensare eh, ed è uno scenario eh, forse non da 2023 ma da 2024-2025 a Forme di gestione collettiva del, eh, de, del dato, sindacati fondamentalmente. Eh, di, di di utenti eh, non solo capaci di gestire in maniera collettiva il dato, ma di negoziare a monte in maniera collettiva e con la forza di centinaia di milioni eh, di utenti il prezzo eh, dell'utilizzo di quei di quei dati. Oggi sono, come dire, scenari eh, in qualche modo fantascientifici, ecco, non non da previsione, eh, ma, ma ma ma da prognosi eh, fantascientifica. Però eh, diciamo, ecco, eh, sono tutte cose eh, che secondo me vanno tenute con tantissimo la città sul, eh, su, su, sul tavolo alla ricerca di una eh, eh, soluzione che serve ecco questo eh, di, di questo credo che nessuno di noi può avere eh, aver dubbio alcuno ecco una, una soluzione va, eh, va, va trovata ok io direi che la nostra i nostri 40 minuti di chiacchierata l'abbiamo fatto aprirei un po di domande io nel frattempo me le sono segnate così almeno mi sono pinnato tutte le domande eh, <coughs> Partirei dalla rovescia, dall'ultima che mi ero pinnato in realtà, arriva dal gruppo di là, ed è un tuo amico, amico fraterno che tu conosci benissimo, cioè Giacomo Tesio. Per chi non lo sapesse, già Tesio è Monitor APA, N non è solo lui, è uno degli attivisti, è un po' il co-coordinatore co insieme a un'altra bruttissima persona che è Fabio Pietrosanti. Ciao, Naif. Con i CU a Naif. Ora, eh, dicevo. Partiamo proprio alla rovescia proprio da qui, perché tu mi dici i minori, eh, mi dici i ragazzini e lui dice in effetti le piattaforme educational, lui dice di Google e di Microsoft, in, ma indipendentemente qualunque piattaforma educational, consentono a Google e Microsoft il monitoraggio sistematico eh, degli utenti su larga scala, che è tecnicamente vero, lo consentono, non è detto che lo facciano, ma lo consentono. Quello è un problema che in alcune parti di Europa già si è eh, iniziato a discutere. Mi viene in mente la Germania. In Italia, come siamo messi? Ma sì, ci sono delle posizioni, diciamo, questo discorso sia in Germania che in Francia, in realtà, ha incrociato la strada eh, del tema del trasferimento dei dati all'estero, perché naturalmente, come dire, non, non, non si può affrontare eh, certi problemi nella dimensione astratta, vanno affrontati nella dimensione concreta, nella dimensione concreta i Principali fornitori di questo genere di eh, servizi sono in questo momento eh, società di diritto americano, società stabilite eh, negli Stati Uniti d'America. Quindi diciamo che gli input arrivati dalla Germania e dalla Francia in realtà eh, non sono tanto input su questo profilo, cioè del bambino. Eh, incapace di perfezionare quel contratto quanto piuttosto guardano il risultato finale, cioè l'utilizzo di quel servizio comporta il trasferimento negli Stati Uniti di dati, eh, di dati dei minori. Eh, Però io qua eh, credo che oggettivamente eh, il tema che io prima evocavo è no allo scambio, eh, no allo scambio oh, oh, dato perché sia utilizzato per finalità commerciale. Contro, eh, contro, contro servizio questo credo che non avvenga nell'utilizzo eh, delle eh, piattaforme eh, in questione in relazione ai minori Cioè profilazione eh, commerciale a fine di pubblicità targettizzata per il eh, minore tendenzialmente lì dentro non dovrebbe accadere. Certo cioè, accade eh, il eh, monitoraggio su vasta scala, a, a stando alla informativa eh, per eh, la privacy, per un verso in termini potenziali, altro, per l'altro verso ai soli fini dell'ecuzione del eh, servizio, del miglioramento del servizio. Medesimo significa comunque effettivamente che ci sono dati di centinaia di migliaia, probabilmente milioni eh, di eh, minori anche eh, italiani in transito eh, per quelle piattaforme Credo che eh, ci sia la grande questione, ma l'abbiamo affrontata più volte, eh, del trasferimento dei dati all'estero, ma di là abbiamo già parlato, vediamo che succede eh, tra qualche mese e poi, eh, e, poi, eh, e poi decidiamo, vedo un po' di meno questa, eh, questa questione anche perché normalmente quelle applicazioni là sono utilizzate in un ambito scolastico con un accordo più o meno quadro eh, che... Eh, Proteggio, dovrebbe proteggere nella misura più rilevante possibile, ma è una scelta naturalmente di eh, politica di chi, eh, di, di, di chi gestisce eh, quei, eh, que, quei servizi dati dei, eh, dei, dei minori, dati degli studenti. Eh, mi, hai punto. ragione, ma mi sembra strano che comunque, visto che comunque c'è un trasferimento, visto che ci sono, eh, mi sembra strano che buona parte di queste, quelle che ho visto io, la stragrande maggioranza, non abbiano DPA e non abbiano TIA. Eh... Ah, sì. At, in sono realtà che, a, abbiano, che abbiano questo, diciamo, naturalmente non lo raccontano all'utente all finale, quindi, eh, diciamo, non, non, non lo so, eh, o almeno non, non lo so in una dimensione, eh, in una dimensione, in una dimensione eh, comunicabile, eh, ovviamente dovrebbero averla, ecco, questo, questo sicuramente si può, si può dire. Ok, allora, passiamo all'altra domanda. Uh, uh, dove cavolo è? Aspetta che ho... Ho pinnato in, no, il. Uh, eccolo qui. Uh, uh, uh, no, pinned messages. Eccoli qua. Ah, vabbè, una semplice. È legale utilizzare tecniche di per fini personali <ride> e non commerciali? <ride> cose, cose veloci proprio così. la domandina. Ma toh, a, a voler fare l'avvocato che facevo un po' di tempo fa, nel momento in cui uno dice personale. Eh, dal punto di vista della protezione dei dati personali esci fuori dal eh, esci fuori dal GDPR il GDPR non è l'unica regola eh, non è l'unica eh, legge che, eh, che governa il ricorso eh, a, a, certe, eh, a certe soluzioni e quindi il fatto che tu esca fuori dal GDPR che quindi eh, insomma, non, non ti si possa contestare se il fine è effettivamente personale eh, la eh, violazione della disciplina sulla privacy non significa che non ci sia un bestiario più o meno ampio a seconda dei casi eh, di, di norme di diritto penale che dovrebbero comunque portarti a dire lecitamente non puoi farlo non solo, mi ricordo giusto, giusto, giusto un TULPS dietro, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, parte. che prevede alcune figure particolari che sono autorizzate a fare determinati tipi di indagine. Eh, vabbè, poi c'è… Eh, qua dov'è? Ok. C'è Rufio che dice, credo si possa pensare a invertire il paradigma, non usare i dati come corrispettivo, ma usare i dati come prodotto, in altre parole, tu mi devi un corrispettivo se vuoi trattare i miei dati. Sì, era, era l'idea che scrivevo anch'io con, con Guido, bisognerebbe vedere poi come si evolverà, però l'idea è proprio quello, è che in realtà tutti e due le, i punti di vista, che sia un corrispettivo o che tu voglia un corrispettivo, significa semplicemente poter dare un valore economico ad un dato nel momento in cui dai un valore economico con il dato è sia il l'offerta sia la domanda sia il con ovviamente: cioè al netto di, di, di un po di, eh, di, di, di, di ipocrisia che, che mette a posto la coscienza ma non più di tanto scambiare il dato con un servizio scambiare il dato con, con del denaro cambia poco perché cioè, il servizio ha ovviamente un valore eh, certo. economico quindi insomma che che io usi la pepita d'oro eh, per, per andarla a scontare in denaro che usi la pepita D'oro per andare a cena al ristorante, cioè alla fine eh, sto usando una merce eh, per, per per accedere ad una prestazione eh, in termini giuridico-economici rilevanti. Cioè, il problema da affrontare è sempre lo stesso. Ci sta, ce n'è una molto lunga oggi. L'ha scritto anche eh, Fabio, l'ha scritto anche su eh, LinkedIn e dice: Io oggi ho criticato un po' voi, amministrazione. Mi spiego, eh, te lo leggo qua che sennò non ci sta. Eh, ci sono migliaia di aziende piccole e medie che sono in balia di personaggi freelance o meno di agen e agenzie che fanno pagare parcelle ogni qual volta esce una notizia su questo tema. Per favore date le linee guida da subito senza far aspettare nel caso eh, lo Stato dovrebbe partecipare all'onere dei costi per delle decisioni cambiate o prese troppo in fretta e propone addirittura nella legge di bilancio di mettere bonus per le imprese per questa cosa allora, indipendentemente del bonus per l'adeguamento o meno, è vero lo dicevo all'inizio che eh, continua a essere un po' tutto un eh, cambia non cambia, cambia pensiamo anche solo analytics, togli analytics metti analytics che sembra dai la cera, togli la cera eh, in effetti ce ne... Cioè, vogliamo spiegare almeno perché ci sono queste lungaggini, non è che Guido ha detto, ah, ah no, aspetta che tutti questi bastardi lascio lì ad a rosicare e ad aspettare, ci sono tutta una serie di armonizzazioni, no? <SILENCIO> Allora, credo che sia una uh, questione anche questa che eh, trascende le, le nostre cose eh, de, de, della privacy di intorno, cioè perché un processo dura a lungo. Eh, ti dovrei dire in principio eh, perché vogliamo che sia giusto, ma giusto nel senso che l'imputato abbia l'imputato eh, in, in qualsiasi dimensione, adesso trascendendo da quella, da quella penale, abbia le sue eh, garanzie, abbia la possibilità eh, di, di difendersi, perché un processo normativo dura a lungo ma teoricamente un processo normativo regolamentare dura a lungo perché prima di dettare la regola dovresti eh, studiare, guardarti intorno valutarne eh, l'impatto Cioè, mh, la qualità costa tempo e la qualità costa tempo eh, in, tutte quante, in tutte quante le cose non riuscirò mai a essere eh, capace diciamo di, eh, di, di, di parlare come parlano quelli bravi che fanno eh, il mio lavoro e quindi riconosco perfettamente che talvolta eh, costa tempo eh, eh, o, o almeno richiede tempo, prende tempo senza neppure eh, produrre, produrre qualità, però questa è l'imperfezione eh, della de, de, de de società penso alle cose del privacy shield eh, è vero che sono anni e mezzo che ci stiamo giocando eh, intorno e che stiamo tirando eh, questa, questa partita è altrettanto vero eh, che eh, probabilmente come dire da lontano eh, si, eh, si, si capisce poco eh, però eh, da vicino eh, perché quella cosa accada eh, serve, che, serve che la diplomazia eh, internazionale eh, eroda porzioni di autorità uh, di, di, di uno Stato in nome uh, di una cosa come questa, cioè è stato necessario uh, che l'Unione Europea convincesse uh, i vertici di un'amministrazione americana che per di più in quella vicenda uh, si stava, uh, stava passando il testimone uh, a seguito uh, delle e, elezioni, che le proprie agenzie di intelligence eh, dovessero avere un po' meno di potere o dovessero essere controllate eh, un, un po' di più eh, per eh, garantire eh, il rispetto di eh, principi che non appartengono geneticamente a quell'ordinamento ma appartengono eh, al nostro. Ora, allora Io sono il primo, e, e l'ho fatto anche pubblicamente in alcune occasioni, naturalmente a essere critico eh, sui i tempi che tutto questo ha richiesto però non posso non eh, riconoscere che a, a noi magari sembra Uh, scrivere uh, 6.000, 10.000 o 20.000 caratteri dentro un executive order e dice ci so abbiamo messo due anni e però in realtà là dietro uh, c'è un uh, laborioso, uh, una laboriosa attività, diciamo, di, di, di diplomazia internazionale che dice: Ma Guarda, che conviene a tutti un avvicinamento uh, delle, nostre, delle nostre posizioni. E oggi è in. Corso e quindi continuiamo a prendere tempo ed è vero che il prezzo di questo tempo eh, qualcuno lo paga e, e lo pagano gli imprenditori tutti e, e i piccoli imprenditori più dei grandi ma lo pagano anche le amministrazioni eh, per, per la verità ma oggi continuiamo a prendere tempo perché vogliamo capire eh, se effettivamente eh, lo scenario che abbiamo eh, davanti è uno scenario eh, capace o non capace di garantire di più eh, i, i diritti dei cittadini europei. Insomma, diciamo, a, a voler pensare bene eh, è tempo speso bene, anche se, eh, se, se determina un, un costo. Capisco che talvolta poi il risultato lasci delusi eh, e faccio dire, ma ci volevano due anni o ci volevano due anni e mezzo. Eh, per eh, presentarci questa minestra riscaldata ecco, speriamo di non doverlo eh, speriamo di non doverlo dire e speriamo che non abbia ragione Schrems quando dice fate pure perché tanto lo rimpugno e, e rivinco da capo e... e come nel gioco dell'Oca ritorniamo alla casella di, eh, alla casella di partenza ecco, speriamo che non vada così e sarà stato speso eh, nel modo migliore possibile del tempo costato di più a qualcuno un po' di meno eh, a qualcun altro insomma questo eh, è questa è la ragione per la quale quel tempo si spende, poi che si possa far meglio si può sempre far meglio. Che è andata ancora di botta di culo, perché se vediamo invece per quanto riguarda l'ultima la, la, eh, la sanzione a Meta, stiamo parlando di un, qualcosa che è stato, cioè un ricorso che è stato depositato nel 2018. Siamo sì, nel 2023. Allora, adesso. Lì, lì diciamo pure, non, non, lungi da me, naturalmente, ma questo lo dice anche la storia: eh, il voler eh, diventare l'avvocato d'ufficio eh, dei, dei colleghi irlandesi, però diciamo venendo dalla professione legale. E eh, eh, eh, avendo a lungo prima di incominciare eh, quella, quella professione puntato l'indice contro i giudici eh, che ci mettevano troppo tempo a decidere, diciamo, avendola fatta per eh, 25 anni, posso dire che insomma i procedimenti vanno lenti. Eh, perché l'amministrazione la della giustizia è lenta e, e perché alcuni degli operatori di quell'amministrazione, eh, non dal lato pubblico ma dal lato privato, eh, e cioè gli avvocati, eh, talvolta non hanno interesse eh, a che la giustizia corra di più e se possono prendere tempo, prendono, prendono tempo. Quindi insomma ecco eh, Mentre in una vicenda come quella del privacy shield eh, è stato un dialogo tra soggetti pubblici e quindi c'è una ci sono delle amministrazioni che potevano essere più o meno efficienti, non che il ruolo degli stakeholder eh, sia completamente eh, inesistente in questa partita, nella vicenda meta, beh, insomma, è un procedimento eh, nel quale si corre un po' di più un po' di meno, non solo e non tanto in relazione al ritmo che detta e che tiene l'amministrazione, ma anche in relazione alle difese eh, di, di chi in quel procedimento si difende. Ci sta. Allora, vediamo un attimo. Ah! Ecco, in realtà mi, mi ricordano dalla regia una cosa di cui mi ero dimenticato che però, di cui però volevo parlare e cioè Ehi Dark Pattern? Io, io la roba tua? Ah talmente tanto velocemente che tu non te ne sei accorto eh, però ad un certo punto quando sì. ho detto io non credo ciecamente e, e non sono diciamo tra eh, i testimonial del, del consenso come base giuridica eh, per, per antonomasia nel trattamento dei dati ho detto l'utente eh, consumatore è un po' arriva a prestarlo, non sufficientemente consapevole, e un po' è chiamato a prestarlo attraverso interfacce che sono, eh, che sono per l'appunto segnate da questi eh, DAC partner che sono scientificamente disegnate eh, per manipolare eh, il, il, il diritto all'autodeterminazione dell'utente, ovvero per spingerlo a a compiere una scelta in maniera diversa rispetto a quella che avrebbe compiuto se lasciato anche nella dimensione del, del, del processo, del layout, dell'interfaccia eh, libero per davvero eh, di, di, di assumerla quindi i dark pattern secondo me sono Assolutamente eh, uno dei eh, nemici giurati dell'intero eh, impianto della ehm, eh, disciplina sulla protezione eh, dei eh, dati europea, perché quella disciplina dà eh, o muove da un presupposto che non c'è più, che non è più vero, eh, ovvero il presupposto secondo il quale eh, se il titolare informa l'interessato è adempio quindi agli obblighi di legge, poi l'interessato è effettivamente nella condizione di, di controllare liberamente chi tratta i suoi dati per farne cosa e invece i, i dark pattern eh, fanno sì che nella forma venga che nella forma sia così ma che nella realtà sia tutta un'altra eh, tutta un'altra storia quindi insomma i, i dark pattern sono la ragione per la quale eh, probabilmente ecco tra, tra, tra eh, i punti di attenzione del 2023 c'è più che in passato il legal design che per me è l'antagonista vero eh, del, del, del, del, del dark pattern e, e l'esigenza di passare da un tipo di trasparenza sostanzialmente formale, quella eh, su, sulla quale qui eh, si, siamo andati avanti nelle cose della privacy, da un tipo di trasparenza sostanziale. Tu titolare del trattamento non devi soltanto eh, dirmi certe cose, ma, ma devi verificare che io certe cose le abbia capite prima di, eh, prima di scegliere e poi devi lasciarmi eh, una eh, libertà anche ergonomica di, eh, di effettiva e d'altra parte che questo sia il problema ce lo racconta ancora una volta la vicenda degli editori di giornali perché sin tanto che abbiamo in qualche modo scusato o lasciato correre eh, il ricorso ai dark pattern cioè eh, quel consenso che si dava via quasi senza accorgersene il problema non è esploso eh, per gli editori di giornale andava bene eh, che fosse necessario un consenso eh, prima di andarsi a leggere il giornale far leggere il giornale anche a chi quel consenso non, non lo prestava perché era l'1%, il 2% il 3% eh, quando abbiamo tirato via il dark pattern abbiamo detto devi mettere una X su in cima comunque devi trovare una soluzione che consenta per davvero eh, all'utente, e al lettore, di scegliere se darti o se non darti il consenso, il sistema non ha retto più, eh, perché in tanti quel consenso lo hanno negato, ovvero non lo hanno, hanno prestato. Ma eh, domanda invece scema che non so, proprio ammetto candidamente la mia becera ignoranza. Adesso che nel DSA eh, i dark pattern sono stati formalmente tra l'altro vietati, siete voi che dovete controllare o chi? o è un altro que che authority controlla su DSA allora eh, eh, sul DSA vigileremo tutti come su qualsiasi altra disciplina europea ciascuno per il suo e eh, il DSA immagina, ipotizza prevede anzi a questo punto che debba esserci a livello nazionale un'autorità di coordinamento, cioè un'autorità che coordina le altre autorità eh, nazionali e che poi si rapporta alle autorità eh, europee. Quindi, sicuramente, diciamo, per quanto riguarda le cose della privacy, eh, la vigilanza diretta anche sui dark pattern sarà del garante della privacy. Chi sarà? Eh, la, quale sarà l'autorità di coordinamento, questo non lo sappiamo, verosimilmente l'autorità per le garanzie delle comunicazioni o il garante per la privacy, che sono diciamo, le autorità più impattate eh, dalle nuove eh, disposizioni del, del DSA. Ok, no, quello non lo sapevo proprio, non era una finta domanda, era proprio ammettere biecamente l'ignoranza. Vediamo un attimo... Ah, eh, esatto, questo no, non lo so neanche io. Non c'entra argomento. però i milioni di dati rubati a Twitter, per fortuna non sono arrivati a rubare i passi, hanno rubato mail, noi e qualche altro dettaglio, c'è un bel po' di roba, lì come funziona? Voi vi siete già mossi, poi c'è stata, un stata una richiesta, c'è stato qualcosa… Allora… Eh, Premesso sei... quello che puoi dire, non so neanche se lo puoi dire. No. Eh, credo di poter dire che c'è un procedimento aperto a Dublino perché eh, twitter è basata eh, come stabilimento principale in, in in Irlanda quindi letta la notizia noi come dire eh, abbiamo, oh, abbiamo chiesto eh, conto di questa circostanza altrimenti saremmo partiti naturalmente eh, noi ma c'è stato eh, assicurato che eh, c'è che una richiesta di informazioni partita alla volta di, eh, di di twitter come avviene in questi casi e quindi ci sarà seguirà un procedimento da parte di quella che nel, nel gergo del GDPR si chiama eh, lead authority, l'autorità leader che è quella del paese nel quale eh, la eh, eh, società, il titolare del trattamento ha il suo stabilimento principale in Europa e nel caso di Twitter è appunto Dublino. Ok, altre cose. Ah, ce n'è una che, una che è, è buffa ma simpatica, che è questa. Se io, professionista, che ho l'obbligo professionale di mandare dei dati a clienti USA, mando i dati a un indirizzo di PEC italiano di cittadini statunitensi, sto facendo un trasferimento. No. Mando i dati a una PEC it, di un cittadino statunitense. Però la, è un, un indirizzo PEC italiano. Allora, io ho... ho, ho è dei... buffa. <ride> sì, uh, è, alla, second, è, è buffa, ma secondo me, diciamo, quello che conta... Uh, stai facendo un trasferimento dei dati, sì, uh, però ci siamo detti prima che in alcuni casi limite... Eh, L'eccezione eh, c'è, e questa è una di quelle eccezioni, perché se il fornitore del servizio, se quando dice l'indirizzo italiano, sta ipotizzando che il fornitore di servizio del servizio di posta elettronica sia un soggetto eh, italiano, italiano non soggetto alla disciplina americana della quale eh, mm -hmm. si discuteva prima, avrò da un lato che di là l'ha ricevuta una persona fisica per un utilizzo personale, siamo fuori dal GDPR, e che il soggetto professionista che è intermediario e che ha la tendenzialmente tecnologica e non giuridica ma consideriamola eh, comunque come buona di quel dato non risponde all'ordinamento americano e quindi di fatto eh, diciamo, non c'è il rischio adesso lo banalizzo moltissimo ma che l'agenzia di intelligence bussi alla sua porta e con tutta l'autorità delle regole americane possa dirgli eh, darmi i dati sui tuoi server perché sto facendo un'indagine quindi diciamo in una vicenda di questo genere io mi sentirei di dire che c'è un trasferimento, è un trasferimento fuori dal GDPR se l'utente riceve da destinatario finale, da cliente, dell'avvocato eh, o, o, o da non so chi, e quindi diciamo per un utilizzo domestico ex eh, GDPR e quindi di, di quello che succede sul PC dell'utente negli Stati Uniti eh, naturalmente non, non mi curo, non devo curarmi, non posso curarmi eh, da questo punto di vista. Potrei curarmi dell'intermediario eh, tecnologico, ma se l'intermediario tecnologico è a casa mia, il, il problema diciamo non si pone. Fantastico. Allora, eh, al, eh, adesso devo, devo fare… Allora, ti, ti mando la, la domanda di un lobbista che tu conosci molto bene, ma di cui non diremo nome e cognome, dai, perché è un amico di, eh, è un amico di vecchia data, eh, che chiede, ho visto il commento sulla decisione del, ehm, del DPB, cioè stia, quello di cui parlavamo per meta, sarebbe utile capire quanto i principi elencati siano da applicare al caso specifico o in generale? Questo me l'hanno chiesto, la, la, la mostro non per altro, ma perché eh, è una domanda che mi hanno fatto un po' tutti, ah, ma, ma eh, allora è una roba solo di meta? Perché dal mio punto di vista quello che mi verrebbe a dire è, no, è un principio generico anche se in realtà, cioè, anzi, le, le DPB sempre più spesso cerca di, di muoversi nelle direttive di, di, di, di regole generiche, mi sembra di capire, no? Allora eh, il principio naturalmente i, i, i principi sono generali, i principi che applicano le autorità sono i principi che sono le leggi e le leggi sono generali astratte tutte quante. Quindi il principio è generale, ovviamente oggi per Meta, domani per, eh, per, per, per, per Google, poi per Amazon, poi per TikTok e poi per qualsiasi altro soggetto piccolo o grande del quale eh, mi stia dimenticando il nome o semplicemente non ci sia il tempo di fare, eh, di fare il nome. L'applicazione del principio, beh, quella si fa caso per caso, per cui eh, diciamo c'è sempre una eh, vocazione soprattutto in provvedimenti di questa eh, portata a eh, suggerire l'esistenza eh, di un principio generale e a fissare una massima eh, che in qualche modo mentre parli ad uno possa essere eh, ascoltata da tutti però nelle regole del diritto naturalmente c'è cioè che io quel principio debba andarlo a vedere applicato eh, nel eh, singolo caso perché può darsi un'ipotesi nella quale e eh, eh, prima ne facevamo una e cioè poniamo il caso che eh, viceversa che eh, dirsi in quel procedimento eh, come si è detto che eh, i dati eh, che, che, che la profilazione eh, era o rispondeva ad una richiesta dell'utente si fosse detto eh, che la profilazione era il prezzo che l'utente pagava per Beh, sarebbe stato un film completamente diverso sotto lo stesso principio cioè il contratto non è una base giuridica vabbè ok il contratto non è una base giuridica quando io non credo come non si è creduto eh, in quella eh, lì che scientemente l'utente ti richieda di portarli a casa della pubblicità profilata possiamo dirci così certi che il contratto non può essere una base eh, giuridica anche quando in maniera assolutamente trasparente eh, io ti dico che eh, quella profilazione è il prezzo che tu paghi per cioè, io personalmente eh, articolo 6 lettera B del GDPR alla mano non sono in condizione di dirlo il legislatore comunitario questa ipotesi dritta per dritta non l'ha contemplata eh, ha detto i dati sono necessari a dare esecuzione al, al contratto è tutta un'altra questione dire se i dati come corrispettivo di un servizio trasparente eh, sono necessari a dare esecuzione al contratto. E anzi, ai sensi della 6 io risponderei per certo sì, perché se ti faccio un oggetto del contratto trasparente in cui ti dico paga in dati, beh certo i dati sono necessari dal lato del consumatore a dare esecuzione. O anche alla rovescia, ti pago se mi dai i dati, è chiaro Quindi... che... Quindi lì diciamo siamo nominalmente nel 6 c'è l'altro problema di cui parlavamo prima e cioè è legittimo barattare il dato con un servizio con del denaro, ma quella è un altro. E quello si spera, si spera che quest'anno la risolveremo. L'ultima domanda, così almeno poi salutiamo tutti, eh, che è ancora di un altro amico di ambedue di Luca Bolognini ciao Luca eh, che dice aspetta l'ambizione del eh, edpb di regolare ex ante in generale in astratto i modelli data driven di business compatibili è destinata a fallire il contrasto tra autorità irlandese e comitato europeo per la protezione dei dati sembra essere proprio lì da una parte eh, si vorrebbe valutare caso per caso in concreto che è quello che vuol fare il garante irl irlandese mentre dall'altra parte che dpb eh, sembra voler fissare i paradigmi di un modello ammissibile a priori che era quello che avevano detto prima no più o meno ritorniamo Ma, lì Io direi da una parte questa vicenda è segnata da uh, quelle che si chiamano obiezioni pertinenti e motivate eh, del, delle autorità che siedono nel, nel, nel board rispetto al draft eh, proposto dalla eh, commissione eh, di protezione dei dati irlandese quindi diciamo il contrasto di posizioni è un contrasto super puntuale e super specifico cioè non è Principio contro caso per caso, ma eh, le autorità di protezione hanno detto al garante irlandese abbiamo perfettamente capito la tua posizione specifica. Cioè abbiamo perfettamente capito che tu stai dicendo che in questo caso, secondo te il contratto può essere una base giuridica? Ma noi in questo caso eh, non siamo, non siamo d'accordo. Quindi, diciamo, con riferimento alla eh, vicenda specifica, eh, non c'è il generale contro eh, il puntuale. È sicuramente vero eh, che è, è un po' la, la funzione stessa del board e andare dal particolare al generale per garantire uniformità nell'applicazione delle regole dei paesi dell'Unione e i di diversi titolari del trattamento e questa è un'ambizione che secondo me come dire trova una sua ragione d'essere concreta non voglio dire chi, chi ha ragione o chi ha torto ma trova una sua ragione d'essere concreta esattamente nel cercare di limitare il rischio dal quale siamo partiti e cioè quello dell'incertezza cioè se io procedessi effettivamente con una rigorosa logica del caso per caso l'imprenditore della porta a fianco rispetto a quello coinvolto nel procedimento eh, ci metterebbe enormemente di più per capire qual è la sua sorte cioè dovrebbe trovarsi lui stesso coinvolto in un procedimento se io provo a fare astrazione con tutti i limiti del passaggio dal caso per caso alla generalizzazione do all'imprenditore della porta a fianco eh, una indicazione insomma per dirla fuori metafora sicuramente con questa decisione non stiamo parlando solo a meta a questo punto stiamo dicendo a chiunque fa quel lavoro e scrive nei suoi termini d'uso che il trattamento dei dati per eh, far profilazione eh, commerciale trova la sua base giuridica nel contratto che è legittimo dubitare che questa pratica sia legittima eh, ed è un'indicazione insomma, ecco, non, non dico risolutiva ma preziosa proprio in quella logica di dire eh, usciamo dall'incertezza sta cercando di, sì, di regolarmentare un mercato in realtà perché alla fine è tutto un mercato che si muove. Lo dicevi tu su Repubblica, lo dicevo io nel video. Tra l'altro, è stato divertente il fatto che è uno dei video scriptati. Mi ero messo lo script, vado a vedere il tuo. Io chiudevo il mio. In, aprivo il mio script come tu chiudevi l'articolo. Eh, cioè, che in, in, da qui a tre mesi il web come lo conosciamo potrebbe non esistere più. Boh, vediamo. Intanto direi che abbiamo chiuso qui, non, eh, non ci sono altre domande, abbiamo fatto un'ora e passa, quindi se siete arrivati qui siete sempre dei fottuti eroi. Un'ultima novità, che non abbiamo ancora detto, tra l'altro, abbiamo una mailing list. Aspetta che lo metto ah, qui. Non puoi raccontarla tu. Abbiamo una nuova mailing list, eh, garantismi.it, eh, quindi se non seguite il canale, se non siete abituati a seguire la parte di YouTube, ci sarà un problema, nel senso che io non scrivo tantissimo, quindi lì è un po' più un problema, ma abbiamo un vantaggio, che Guido è grafomane. E quindi <ride> quella parte con magari eventuali approfondimenti, eccetera, sia dalla settimana di cose da garante, perché è quello che interessa, sia dalla parte di mercato, che magari è la parte che vedo un po' io, eh, ci sarà ovviamente, sì, una mailing list, ho detto una mailing list, scusate, una newsletter, sono, sono rincoglionito io, perdonatemi. Grazie Giacomo, che in tempo reale mi ha risposto su, su Telegram. Una newsletter, newsletter. noi mandiamo cose a voi, non una mailing list in cui tutti parlano tutti e non ce la faremmo a gestirle. Newsletter. Eh, con la parte di eh, lancio e, eh, e soprattutto ricordarvi gli eventi, che possono essere il video, l'ultimo, che è partito con magari qualche piccolo int in più per poter approfondire, o, nel caso in cui riuscissimo a rifarle, perché voglio riuscire a rifarle, magari la prossima live, ormai tra qualche mese, perché ci conosciamo, quindi dire una volta al mese io e te sarebbe no, prendere so. in giro le persone. E, ed è una cosa che non facciamo. Per quindi, grazie mille a tutti, Guido. Grazie mille, grazie dell'oretta di sabato abbondante. So grazie. che tu hai una famiglia, al contrario di me, che, che invece sono qui, che adesso mi metto a giocare a Monkey Island online tra un'ora, però... Ma Quindi grazie, figlia. grazie tante. Quindi, Io in Lego. Ciao a tutti, ciao a beh, tutti quelli che hanno risposto, eccetera. Eh, ce ne sono troppi per salutarvi tutti singolarmente. Noi ci vediamo, non credo, lunedì a questo punto. Ci vediamo settimana prossima con, dai, guarda che bravo, eh, che porta in avanti le aspettative. Ci vediamo settimana prossima con Garantismi. Grazie ancora a tutti, buon anno e ci vediamo presto, direi. Sempre su questi schermi arrivano tutti, i ciao, eh. Nel traparentesi, sì, stanno arrivando. Solo ciao a tutti. Sì, stanno arrivando tutti. Non me li fa vedere qua per qualche ragione, ma stanno arrivando tutti. Ciao Guido, buona serata eh, beh, e buona beh, serata a tutti. a tutti voi. Ciao, ciao. <ride>